Benvenuti in questo nuovo video, mi trovo ancora a Budapest e sono di ritorno dalla palestra Ho appena fatto il mio ultimo allenamento qui, nonché prima della settimana, oggi è lunedì 26 agosto E oggi ho fatto una bella routine di addominali E poi ho fatto un pochino di richiamo gambe ammetto che ce le ho ancora un pochino doloranti dal workout che vi ho fatto vedere nel vlog precedente e quindi ho fatto soltanto qualche esercizio questi due che vi sto facendo vedere sono davvero fantastici per l'interno coscia soprattutto quello sulla panca so che può sembrare facile ma provatelo e fatemi sapere poi ho finito con altri due esercizi che sono leg curl e leg extension e sono molto felice perché in questa palestra ho trovato i macchinari che ti permette di eseguirli avendo ogni gamba indipendente dall'altra questo mi consente di lavorare sul muscolo della singola gamba perché ho notato che quando faccio gli esercizi dove gambe o braccia devono lavorare insieme una che è più forte dell'altra va a compensare il lavoro dell'altra quindi adoro quando trovo macchinari che mi permettono di farle lavorare separatamente e basta adesso sto tornando a casa è il mio ultimo giorno qui questa sera parto quindi è anche tempo libero Saluti con Luna che vedrò tra un paio di settimane perché lei scenderà in macchina con mio papà a metà settembre e dei miei che vedrò chissà quando, non so. Comunque, benvenuti in questo nuovo video. Andiamo pranzo di oggi in solitaria perché mi è un pranzo fuori con patate. Queste io le cuocio velocissimamente in microonde, basta bagnarle e poi avvolgerle nello Scottex. Fate attenzione perché a me una volta la patata ha preso fuoco in microonde. Chi mi segue dai tempi di Piacenza se lo ricorderà. Poi fagiolini e infine tofu. La prima volta che ho assaggiato il tofu non mi ha impressionato in particolar modo. Infatti poi le volte che l'ho eh, rimangiato, se vi ricordate, l'ho frullato insieme al latte di soia e ci ho fatto una crema per condire la pasta. Quello secondo me è spettacolare, però devo dire che ormai mi sono abituata al gusto e mi piace per insaporirlo lo faccio saltare in padella con un po' di spezie io uso questo condimento di bulk powders che è un mix di spezie che vi giuro mi ha salvato l'estate me lo sono portata anche in vacanza ed è stato fantastico per insaporire tutti i piatti non ne abuso perché la soia incide soprattutto nelle donne sugli ormoni e siccome sto seguendo le terapie ormonali non vorrei che questo accadesse ma essendo comunque una fonte proteica pratica da Consumare ogni tanto quando il frigo non è particolarmente pieno, lo prendo. Adesso faccio sempre un riposino e mi sveglio sempre con un lagorino quindi adesso merenda con paninetti fatti con questi cracker di fior di loto senza glutine affettato di tacchino e del formaggio a fette Allora, sappiate che avete fatto un salto spazio-temporale e siamo atterrati a Milano. Adesso mi siedo vi spiego. Dai. Sono in queste condizioni perché sono appena tornata alla palestra fuori di Luvia. L'ho presa tutta la bomba d'acqua. Il motorino, top. Allora, ma essenzialmente. Sono... Lunedì sera sono arrivata qui a Milano a mezzanotte e ieri martedì sono stata tutto il giorno in sede da Adidas in ufficio Ci saranno novità ma non vi posso ancora dire nulla perché non è ancora ufficiale Però qualcosa di veramente figo, non vedo l'ora di raccontarvelo Ieri oltre a essere andata al lavoro, sono andata a fare la spesa con Jimmy, abbiamo mangiato la pizza, abbiamo guardato un film Insomma... Ho recuperato un po' di tempo con Jimmy e oggi sono già ripartita alla grande. Questa mattina mi sono allenata, però prima di andare ad allenarmi ho fatto una ricettina. Ieri a Lunga ho trovato questi Portobello Mushrooms in sconto e Jimmy mi ha detto «Ma perché non li prendiamo tanto?» e io gli ho guardato e ho detto «No, io so che cosa fare con questi Portobello Mushrooms» e mi è venuta l'idea di fare il veggie burger quindi questa mattina ho preparato i patti che sono i burger praticamente quelli che vanno a sostituire il macinato la pallina di mazzo non so come dirla perché hamburger è un po' una parola strana vabbè, e vi faccio vedere la ricetta allora tutte le ricette che faccio le Cerco un pochino prima su internet oppure nei libri di ricette, ad esempio questa un pochino lo spiata sul libro di ricette del Vitamix, ma poi vado un po' spirito libero, cioè capisco la base e poi mi diverto. Qui ho messo lupini in salamoia, praticamente li ho scolati, lavati, sgusciati, lasciati un pochino in acqua per togliere la sapidità e adesso mi sono avanzati 160 grammi. Aggiungo carote e zucchine crude, tagliate a pezzetti. Poi aggiungo spezie, voglio provare questo cajun spice che è un mix buonissimo, ha il profumo ma ammetto di non averlo ancora utilizzato. Poi aggiungo un uovo, quindi questo diventa un burger vegetariano non vegano, proverò la versione vegana magari un'altra volta quando divento più pratica nella preparazione. Allora, la consistenza dopo averlo frullato è così, abbastanza granuloso, ma comunque abbastanza bagnato. Allora, ho preso della farina a parte e la uso per impastare. Quindi... Mi prendi il coppa pasta. Allora, secondo cassetto. Un coppa che... Eccolo! Grazie. Mi metti la teglia qui in questo angolo. Top. Grazie. Poi prendo il coppa pasta. Prendo l'impasto e faccio, penso, due slash tre burger. Poi il numero in realtà dipende da mh, quanto alti si vogliono fare. Oddio, rimangono in piedi, incredibile! È vero che non vedo l'ora di tornare a pranzo adesso e adesso in forno statico sopra sotto finché non vedo che si sono asciugati e sono solidi. Allora sono passati circa 20 minuti. Adesso li tiro fuori. Chiudo il forno, ok, sono. Perfetti perché si sono assolutamente rappresi. Adesso li giro e li lascio cuocere altri 5 minuti. Uh. Wow. Tirati fuori dal forno, adesso li lascio raffreddare fino all'ora di pranzo. Sono le 10, quindi li ho fatti in mezz'ora, nel mentre che facevo colazione, sistemavo casa, eccetera. Ora vado in palestra e quindi a dopo. Bene, ora io sono tornata, li vedo e devo dire che sì, si sono raffreddati, ma si sono anche induriti. Quindi prima di metterli nel panino, che farò utilizzando i due cappelli del fungo, li scalderò e nulla. Siccome è anche l'una meno un quarto, io comincerei la preparazione del pranzo. E lo faccio incuffiettandomi perché... Sto guardando una serie tv su Netflix chiamata vis -a -vis, via vi, vis a vis, non lo so se è francese, in realtà è spagnolo, quindi non lo so come si dice, e la sto amando. averli grigliati li ho messi su dello scottex perché come vedete perdono acqua quindi nel frattempo che preparo gli altri ingredienti questi si raffreddano un secondo e rilasciano l'acqua meglio girarli yes. come tutti gli hamburger che si rispettano dovrebbe avere una specie di salsa quindi faccio un dressing allo yogurt lo so ci provo ragazzi yogurt limone e spezie Uso mm, questo mix qua Smoke and spice Che magari ci sta bene con l'hamburger Oh oh oh Allora sono tornata in modalità ripresa verticale per assemblare il tutto Piatto Fungo Un po' di dressing rucolina pomodoro secco il motivo per cui non ho salato nessuna preparazione è perché sia i lupini che adesso il pomodoro secco sono alimenti abbastanza sapidi poi vabbè ognuno fa quello che vuole però così burger goccio di dressing sono stra di me devo dirlo bellissimo e ora ovviamente il taste test che figata voglio assaggiare il questo in solitaria. Questa è la polpettina. Buonissimo! Yeah! Buon appito, ci vediamo dopo. Provateli davvero a fare questi burger perché è venuto buonissimo e infatti mi sto mangiando il secondo. Dopo pranzo sono andata a sistemarmi un po' le sopracciglia perché era diventata un po' un orsetto. Adesso sto facendo un po' di meal prep per questa sera cena perché adesso io e Jimmy andiamo a vedere il Raleone al cinema. Nel frattempo Jimmy è qui in camera che sistema tutti quello, i suoi vestiti. Quello che tu non sistemi non sono i miei vestiti. Bravo, bravo. Stiri anche. No, se volete Jimmy potete assumerlo vi stira, vi lava vi fa le lavatrici e niente quindi io concluderei qui questo video anche perché domani mattina devo filmare il primo video di Silviembre quindi ho bisogno di focus e niente, quindi quello sarà il prossimo video se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento ormai l'ho imparata noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao, ci vediamo a Silviembre con tanta novità ciao ciao